Nascere è forse l'unica decisione che non abbiamo mai preso 29 giugno Sole cocente. Io tra le ridenti colline marchigiane Io in spiaggia Io che faccio la pipì sopra mia sorella Io che rido Io che faccio cose Come sono arrivato qua? Sei anni Primo giorno di scuola Le prime amicizie, i primi litigi, le ginocchia sbucciate I primi scherzosi amori Di nuovo 15 anni Scuole superiori le prime insicurezze, le Bacardi Breezer, la prima sbronza, la prima sigaretta, la mia prima volta. La sicurezza che spaccherà il mondo, la bellezza di sentirsi giovani e forti, il dolore del cuore spezzato per la prima volta. 19 anni, universitario fuori sede, stirarsi le camicie per la prima volta, le storie di amore complicate, strane esperienze sensoriali. La prima volta che ti senti solo e credi che questo mondo sia fottutamente complicato, non fai tempo a laurearti ed eccomi qui, alla soglia dei 30 anni, quanto passerà c'è il tempo eh? Alcuni dicono che la vita sia breve, ma siamo sicuri. Consideriamo che l'aspettativa media di vita in Italia è 83,8 anni per i maschi, 85,82 per le femmine. Diciamo 84 anni in media. Se dormi 8 ore per notte, levi circa un terzo della tua vita vissuta e quindi ti restano da vivere circa 59 anni. Se consideri tutto il tempo in cui ti vesti, ti pulisci, fai faccende, più o meno una media di 3 ore al giorno, ecco che ti restano 49 anni da vivere. Se hai un lavoro di 8 ore al giorno per una media di 45 anni, ecco che ti restano 41 anni da vivere. Se consideri che spendi 4 ore al giorno in media per mangiare, significa che restano 27 anni. Qualora tu abbia figli, spenderai circa 3 ore al giorno per i loro bisogni per circa 20 anni. Restano quindi 24,5 anni. Le statistiche sostengono che dopo i 65 anni avremo dei deficit di salute che non ci permettono di avere piena libertà e quindi restano circa 19 anni. Questo è il tempo che abbiamo libero per noi stessi. 19 anni. Come decidiamo di spendere questi 19 anni? Consideriamo che una persona media spenda due ore tra social, intrattenimento e messaggistica online. Significa che ti restano 12 anni di vita. Le statistiche inoltre suggeriscono che una persona spende circa due ore davanti alla televisione, film, eccetera. Ed ecco che ti restano 5 miseri anni effettivi di tempo libero. Se considerassimo tutti i viaggi, tutto il tempo speso in imprevisti, meglio che non ti dico quanto tempo rimarrebbe a disposizione. Stop, stop, stop, stop, stop, prima di proseguire, ti prego di non puntarti su ragionamenti del tipo Eh ma io non guardo la tv oppure la guardo mentre mangio eccetera Lo scopo non è fare una stima precisa ma capire l'emozione che vi suscita questi dati Come vi sentite? Siete contenti, stupiti, arrabbiati, tristi? Il tempo libero che abbiamo a disposizione è davvero molto limitato e dobbiamo sfruttarlo al meglio Bisogna essere consapevoli di certi meccanismi ad esempio del fatto che se hai un lavoro che non ti piace sono circa 10 anni della tua vita buttati nel cesso. Vuoi realizzare un tuo progetto ma torni a casa e ti spalmi davanti allo smartphone tv? Sono circa altri 16 anni di vita sprecati. Cosa potresti fare in solo la metà di quel tempo? Considera che la prima volta che ho svolto questo calcolo è stato letteralmente più svegliante di un dritto di Muhammad Ali in faccia appena svegliato. Non nego che ero pieno di ansia e timore come te probabilmente adesso, ma oltre a questa sensazione è emerso anche un desiderio. Il desiderio di lavorare su me stesso e cercare di massimizzare il tempo in questo mondo. Questo calcolo ha un solo scopo, quello di suscitarti emozioni che dovrai interpretare e utilizzare per riappropriarti del tuo tempo. Alla fine di tutto hai davanti a te una decisione. Se vuoi, puoi lasciarti vivere, e pensare che hai molto tempo a disposizione, pensare molto frequentemente al passato e preoccuparsi ancora più frequentemente del futuro, perdendo un'ora qui e un'ora là, aspettando il domani che verrà. Oppure, potrai capire davvero la brevità della nostra vita e incominciare a prenderne il controllo. Incomincia ad apprezzare il momento per quello che davvero è, un momento che passa e non tornerà mai più indietro. Ed è per questo, caro mannaggia, che ogni anno uccido una persona. Uccido il vecchio Silvio, con le sue dannate vecchie e cattive abitudini, che mi impediscono di vivere come vorrei davvero. Ogni anno festeggio con i miei amici la mia dolce metà il capodanno, e quando tutti dormono alle prime luci del nuovo anno, compio il misfatto, nascondendo poi tutte le prove. Un nuovo Silvio sarà istruito con nuove buone abitudini. Attenzione, non è detto che le rispetti e molto probabilmente da 365 giorni toccherà a lui ad essere seppellito. Una cosa che mi fa sentire vivo è massimizzare il tempo che ho. Chi non vorrebbe massimizzare il valore del proprio tempo? Questa è una storiella che mi è sempre piaciuta. Immagina che ogni giorno ti svegli con 86.400 euro sul tuo conto in banca e alla fine del giorno spariscono. Cosa ci faresti? Cercheresti di spenderli tutti in giornata oppure li lasceresti sparire? Ogni giorno, 86.400 secondi sono depositati nel conto corrente della tua vita e alla fine del giorno spariscono. Perché ne sprechiamo così tanti? Perché non siamo più avari con il nostro tempo? Ed è per questo che ogni anno uccido il vecchio me e cerco di vivere nella disciplina per poi avere la libertà di vivere secondo le mie condizioni. Così, cerco sempre di valorizzare il mio tempo. La vita è troppo breve. Non sai mai quando finisci